Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo contest di FIFA 17 dove andremo a regalare i soliti 30.000 crediti che sto regalando ogni settimana fino a, li, a quando li avrò, li regalerò, ragazzi poi quando non ce l'ho più attaccate eh, non regalo più niente a nessuno, comunque dicevo allora per eh, partecipare a questo contest rinnovo sempre insomma i requisiti ragazzi i requisiti sono avere il canale pubblico in maniera che io possa controllare le vostre iscrizioni essere iscritti sul canale lasciare un bel like condividete a più non posso questo video ragazzi più che potete e, e questi sono i requisiti io poi tramite il programma online andrò a verificare se siete iscritti se avete le iscrizioni pubbliche, se avete condiviso il video lasciando un like, insomma questo video e, e tutto il resto, quindi andrò a estrarre il vincitore ragazzi, e... a questo punto insomma non mi resta altro da dire lasciate un partecipo, un like, mi raccomando ragazzi canale aperto, iscrizioni pubbliche. E buona fortuna a tutti per questi 30.000 crediti ragazzi mi raccomando partecipare e condividere il video con i vostri amici perché fatelo girare insomma più siamo più cresciamo meglio è per me e meglio è per voi e, e niente ragazzi maggiore soddisfazione mi date comunque quando vedo che, che ci siete detto questo vi lascio un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti